Assolutamente, è un linguaggio fondamentale, eh, credo che il 31 avremo anche il, forse il coro di bambini più grande d'Italia, eh, stiamo parlando di 800 bambini che canteranno tutti insieme diretti indegnamente da me, diciamo ci divertiremo sicuramente. E che cosa canteranno? Non si può anticipare, non, non, non si può. Sappiamo che è una cosa originale. Eh, sappiamo che è una cosa recente diciamo che abbiamo fatto una versione a canone di soldi di Mahmood e quindi una versione particolare che poi si vedrà e sono un po' di tutta la provincia, non soltanto e non sarà l'unico appuntamento con la musica perché eh, sì, non solo, partiamo diciamo con, con la nostra musica dal 30 perché ci sarà il Coro Pop Junior, perché il Coro Pop di Salerno sono già ormai 4-5 anni che facciamo parte della famiglia Porto di Parola e siamo molto felici di questo però quest'anno abbiamo fatto proprio il pienone partendo dal 30 con il coro pop junior, il 31 eh, diretti dal maestro Ciro Caravano, Lucia Sacco e Giuseppe Lazzazzera, che io chiamo il dream team dei maestri salernitani faranno questo il coro più grande dei bambini e poi il primo invito tutti eh, non solo a Porto di Parola ma anche a sentirci perché canteremo con il coro pop junior il coro pop Posidonia della scuola media Posidonia che è partito da da pochissimo, siamo giovanissimi faremo il nostro debutto ehm, che coinvolge anche non solo la scuola Posidonia ma anche Matteo Mari e, e poi il coro pop di Salerno, il classico coro, siamo solo una sessantina di noi e ci divertiremo molto a porto di parole come facciamo ogni anno quindi c'è il pianone anche di musica, l'unplay Non solo piccino, sullo smartphone, recuperiamo le parole recuperiamo i musici. Sì, recuperiamo libri, in particolare arbi illustrati, recuperiamo, tra virgolette, incontriamo autori, illustratori per bambini e per ragazzi, ma in realtà è, è, è, recuperiamo e incontriamo la narrazione o le narrazioni. Avremo la possibilità di incontrare eh, artisti di calibro nazionale e internazionale con la capacità e la voglia e l'entusiasmo di comunicare ai bambini e ai ragazzi, ma a questo punto io direi alle famiglie, lo, la loro, il loro sviluppo artistico, ma di più la, la voglia appunto di comunicare quello che è l'idea di meraviglia e di stupore che vogliono, vogliono proporre. Eh, l'idea è un incontro, un incontro di comunità con artisti di spessore, forse è l'unico in questo momento territorio che dà la possibilità di fare questa cosa. Bambini, ragazzi, adulti, nonni, giovani avranno la possibilità di incontrare eh, personaggi che trovano per televisione oppure che leggono eh, la possibilità di incontrarli con un sorriso ma soprattutto interagendo con loro vi dico una cosa, non è cambiato cioè nel senso che i bambini e i ragazzi vogliono leggere e vogliono ascoltare storie eh, noi lo, eh, condividiamo questa cosa ogni giorno, quotidianamente e eh, lo faranno anche durante l'evento veniteci a trovare e capirete che questa, questa possibilità c'è ancora e questa necessità e urgenza da parte dei bambini e dei ragazzi forse emerge ancora di più adesso Porto di parole, settima edizione per tre giorni ci saranno le narrazioni differenti i protagonisti a Salerno tra il teatro di fuoco, la danza verticale poi dei laboratori dedicati alla matematica, ma ovviamente anche all'italiano. È una bella iniziativa che si ripropone di anno in anno e cresce nella considerazione del pubblico, degli utenti e anche come qualità assolutamente eccellente. Eh, lei diceva che ci saranno alcune iniziative quest'anno originali, la danza verticale, cioè, ci si, ci si libera nel, nell'aria, si danza, eh, il teatro di fuoco che non è un mangiafuoco ma è proprio una narrazione attraverso il fuoco che ha un valore simbolico aggiunto, insomma letture, disegni, partecipazione, credo che sia un modo per coinvolgere il, le giovanissime generazioni in un ragionamento di senso civico, di consapevolezza civica che credo sia assolutamente indispensabile. Sì. U la la, u la la, u la la, u la la, la il marzo del mo'. la la, la la il marzo del mo'. Volevo un gatto nero, nero, nero, We are, are Mom Se mi c'è il numero 10, mi ti può c'è